Cari amici di Torino, buongiorno eh, e sono contenta di poter partecipare, anche se in questo modo eh, virtuale, a questa importante iniziativa eh, sull'iniziativa dei cittadini europei eh, su una proposta di piano straordinario per lo sviluppo sostenibile e per l'occupazione. Eh, io credo che questo tipo di eh, iniziative siano giuste, soprattutto eh, in questo momento, eh, nel quale l'Unione Europea si trova di fronte ad una crisi di legittimità che non è soltanto una crisi di legittimità dovuta eh, all'incapacità, che l'Unione in quanto tale e ovviamente anche i suoi stati membri ehm, hanno manifestato in questi 4-5 anni ehm, per quanto riguarda la soluzione della crisi e eh, almeno una prospettiva eh, di eh, uscita da questo tunnel che sembra eh, senza fine per molti paesi, ma è anche una crisi di legittimità eh, politica e ehm, di legittimità addirittura di progetto e ehm, senza volere eh, esagerare con eh, quest'idea da uccello del malaugurio per cui... È tutto già perso, esiste una, ormai una maggioranza di cittadini che ritengono che l'Unione europea non sia più un progetto per il quale vale la pena impegnarsi. È evidente che soltanto attraverso delle proposte e delle risposte concrete che possano avere una possibilità di essere messe in atto, che questa crisi sia di efficienza politica che è anche di legittimità potrà essere risolta e io penso che lo strumento che è stato messo in vigore da, da, dopo il Trattato di Lisbona dell'iniziativa dei cittadini possa essere uno degli strumenti eh, per eh, arrivare ad un ehm, riassorbimento almeno di questa crisi di legittimità, anche attraverso una richiesta specifica ai cittadini di impegnarsi in prima persona. Perché se è vero che il sistema politico si è dimostrato eh, nel nostro paese, ma non solo, incapace di affrontare molti problemi, è anche vero che in un paese, in un continente che vuole essere democratico, il tema della partecipazione dei cittadini non si può riassumere semplicemente con la partecipazione a manifestazioni di protesta um, o a voti uh, altrettanto di protesta, ma deve avere anche un elemento, dovrebbe avere un elemento anche di costruttiva proposta per poi trovare eh, appunto le strade per poi metterle in atto. Credo che elemento dell'iniziativa cittadina sia molto importante anche se eh, come ecologista devo ovviamente dire che eh, un aspetto eh, eh, fondamentale di questa ehm, di quest iniziativa sta nel suo contenuto e nel fatto che eh, si propugna non semplicemente un piano di investimenti pubblici ehm, ed europei eh, attraverso degli strumenti europei per raccogliere eh, le, i, i fondi, ma eh, anche un obiettivo molto chiaro di orientamento preciso. Credo che questo sia un tema oggi eh, piuttosto controverso, non soltanto in Italia, eh, ma anche eh, nel, nell'Unione Europea. Infatti eh, se noi vediamo il modo in cui in questo momento in Europa si discute, in Unione Europea si discute per esempio del tema fondamentale dell'energia o uh, di come eh, si può rispondere alla crisi attraverso uh, delle scelte prioritarie rispetto degli investimenti pubblici, credo che siamo di fronte a un reale rischio di regressione rispetto ad alcuni concetti che mh, ci parevano abbastanza normali e anche abbastanza condivisibili, come per esempio il fatto che i cambiamenti climatici esistono e quindi devono essere affrontati e che eh, il, le risorse sono scarse e che bisogna ben scegliere quali sono le priorità di spesa, Scegliendo quindi eh, di puntare su degli investimenti che possono produrre occupazione e su delle ehm, opere che sono utili. Eh, evidentemente il tema di che cos'è un'economia sostenibile e ehm, quali sono le scelte che devono essere fatte per arrivare ad un'economia sostenibile sono eh, fonte e sono anche soggetto di dibattito pubblico, ahimè sia in Italia che in Europa ancora piuttosto raro. Infatti quando noi vediamo in questo periodo, in questo momento, la discussione intorno al pacchetto energia 2030, noi ci rendiamo conto che la possibilità di tornare indietro su impegni molto importanti come quelli delle energie rinnovabili, che sono citate dall'iniziativa dall come eh, soggetto prioritario per eh, rivolgere eh, gli investimenti o l'efficienza energetica o l'idea appunto che bisogna affrontare i ehm, i cambiamenti climatici sembrano oggi meno importanti di qualche anno fa e non ne viene colto abbastanza eh, l'enorme potenziale per quanto riguarda eh, il, eh, la capacità di creare nuova occupazione e di togliere eh, il nostro continente dalla dipendenza eh, dei eh, carburanti eh, fossili. Eh, questo ovviamente riguarda anche tutto il grandissimo tema ehm, dell'infrastrutturazione, si parla di Torino e eh, ovviamente non è un mistero che eh, per noi ehm, l'investimento pubblico sostenibile è, eh, va in direzione diametralmente opposta a, a quella del finanziamento di grandi opere eh, come quella della Lione, della Lione Torino, che è sostanzialmente un buco. Nel, nelle Alpi e che invece dovrebbe essere eh, diretto a um, investimenti eh, di, su infrastrutture anche di trasporto ferroviario eh, di eh, più vasta area e eh, soprattutto di maggiore impatto eh, sull'economia e sulla vita dei cittadini. Um, credo che il, il tema quindi di questa di questa iniziativa sia altrettanto importante che lo strumento e denota anche una volontà di uh, preparare una battaglia che è quella intorno al bilancio dell'Unione Europea noi sappiamo che il bilancio dell'Unione Europea è stato um, licenziato uh, qualche mese fa uh, con un accordo che noi riteniamo estremamente negativo perché ha per la prima volta ridotto le prospettive finanziarie, quindi è intervenuta pesantemente sulla capacità eh, dell'Unione Europea di fare quello che questa eh, ICE chiede, e cioè il fatto di andare controcorrente, eh, contro, eh, di attuare delle politiche contro il ciclo, diciamo così, perché se è vero che molti paesi, tra i quali il nostro, eh, necessitano di, una, ehm, di un risanamento e di una ristrutturazione delle priorità di spesa ehm, è vero anche che questo tipo di, eh, di ragionamento non deve valere per l'Unione Europea, almeno non deve valere per quelle spese che noi riteniamo invece essere produttive di nuovo sviluppo e di soprattutto di sviluppo sostenibile. Quindi, una battaglia che questa ICE deve eh, in qualche modo poter preparare è quella della revisione delle prospettive finanziarie, prospettiva aperta eh, dal pur pessimo accordo di bilancio e che eh, deve essere la, la, uno degli elementi importanti della prossima legislatura sulla quale noi dobbiamo eh, impegnare chi eh, verrà eletto al, al Parlamento europeo. Credo che eh, quindi c'è uh, un elemento di uh, mobilitazione importante che questa, che questa ICE deve raggiungere e che riguarda soprattutto per quello che riguarda per ciò che concerne ehm, il, il, il tema, cioè la capacità di arrivare a finanziare e a favorire eh, le politiche pubbliche eh, verso la sostenibilità riguarda appunto molto da vicino anche le città, le città che nel vostro convegno eh, sono le protagoniste eh, del, del, di questo piano e che oggi appaiono sempre di più anche, qui, eh, anche vista da qui da Bruxelles come eh, i, i motori del cambiamento e anche i, ehm, gli organi che riceveranno Ehm, se saranno in grado di assorbirle in modo positivo, eh, molte eh, fondi, molte possibilità da, da, dall'Europa per cambiare strada rispetto al loro, uh, al loro sviluppo e rispetto anche al modo di fare politica urbana, eh, trasporti all'energia, eh, il fatto che ehm, ci sia un obbligo di utilizzare il 20% delle nuove prospettive finanziarie per ehm, spese che hanno a che vedere con eh, una uh, energia a, a basso carbonio, credo che sia un uh, elemento uh, che deve essere utilizzato, pur ripeto, in una uh, critica durissima a, uh, alla, alla, alla, alla struttura del bilancio e anche al, al suo uh, ammontare. Eh, credo che per tutti questi motivi, se riusciamo a legare L'iniziativa per i cittadini, ha tutte le priorità che noi abbiamo di fronte a noi nei prossimi mesi e anni, la riconquista della legittimità del progetto di integrazione europea e quindi del rafforzamento dell'Unione Europea come eh, strumento di uscita dalla crisi, il cambio radicale e l'uscita dalle politiche dell'austerità, la battaglia per un nuovo eh, bilancio europeo che eh, dimentichi questo di austerità, cosa che non deve, ricordo, aspettare i prossimi sette anni, ma può essere iniziativa. Con la clausola di eh, revisione che è stata comunque introdotta, anche se con molti limiti. La battaglia intorno alle nuove priorità dell'energia, eh, e in particolare il fatto che l'Italia eh, nella sua presidenza sia uno dei paesi chiave per eh, mantenere il, i tre target, i tre obiettivi di riduzione dell'emissione energia rinnovabile ed efficienza energetica, tutte queste sono iniziative di mobilitazione che devono essere importanti sia per raccogliere gli adesioni a questa ICE ma anche per avere un risultato positivo alle prossime eh, elezioni europee. Intanto io vi, con questo io vi saluto, eh, spero che eh, il convegno sia accompagnato da un grande successo e saluto tutti. Ciao!